Parliamo invece di quelli che saranno per WigLED i prossimi passi e le eventuali implementazioni che non so se già sono allo studio, avete già in mente o quant'altro. Ok, allora noi in questo momento, come ti dicevamo, siamo in una fase di test. perché quello che stiamo cercando di fare, ancora noi non siamo costituiti, quindi siamo l'obiettivo è si costituisca entro metà, fine gennaio, anche in dipendenza dalle, da, dagli, dagli accadimenti insomma, globali, però ecco, l'intenzione di andare a costituire e al tempo stesso concludere o comunque continuare la fase di, di test iniziale e farla andare a uno step successivo. Lo step successivo quindi permette anche l'integrazione naviga del navigatore di cui ti parlavamo prima, eh, finendo, diciamo, quindi continuando anzi a raccogliere dati in strada e in e cercando di creare un bel caso pilota a Torino per poi, una volta capito il modello replicarlo in un'altra città eh, è un'applicazione che eh, da quel punto di vista vuole avere un respiro nazionale, europeo e poi internazionale, quindi sicuramente noi puntiamo, puntiamo a quello eh, il navigatore diventerà piano piano sempre la cosa diciamo un po' più gioiellino eh, tecnologico. Perché al suo interno l'obiettivo è inserire anche degli elementi di intelligenza artificiale, per cui fare in modo, per esempio, che il navigatore ti guidi e personalizzi i percorsi alle esigenze o comunque alle esperienze pregresse dell'utente. Mm, ipotizzando per esempio una navigazione da un punto A a un punto B, dando già la disponibilità alla visualizzazione degli ostacoli, quello che vogliamo fare è non solo creare un navigatore che ti eh, eviti gli ostacoli segnalati dalla community ma che ehm, ti permetta quindi di visualizzarli e capire quali sono effettivamente perché per alcuni eh, diciamo un gradino di 3-4 cm, 5 cm non sono un problema quindi in quel senso si potrebbe evitare tutto un percorso allargato ed evitare magari un allungamento di 3 400 metri invece in questo modo il navigatore consente di selezionare quali sono gli ostacoli che si vuole evitare e poi andare oltre quindi questo è l'obiettivo questo è l'obiettivo okay, okay. eh, del, del navigatore a lungo termine, quindi inserire parti di intelligenza artificiale, quindi eh, fare in modo che possa eh, selezionare dei percorsi personalizzati e fare in modo che tutta l'esperienza venga sempre più personalizzata in base alle esigenze. Perfetto. Allora, ragazzi, se non um, ci sono altri aspetti, non so, che volete, uh, di cui volete parlare, che magari ci sono sfuggiti, uh, io intanto vi ringrazio per essere stati con noi ad Accesso Totale. Ovviamente vi rinnovo l'invito uh, per qualsiasi altro approfondimento che pensate. Si possa fare, abbiate voglia di fare, e, e quindi, mh, appunto, ci, ci risentiamo, ci riaggiorniamo per le prossime. Per, per i prossimi step, possiamo dire. Molto volentieri, molto volentieri assolutamente. E intanto, an intanto anche io ovviamente cercherò di seguirvi sull'applicazione e cominciare anche io a, uh, ad implementare ragioneremo so. sicuramente sulla fase di test e poi ci vedremo anche sicuramente in applicazione assolutamente sì assolutamente sì e... riferimenti magari del, del sito di Wigled su Wigled.eu sì. e lì il sito scusami il sito... Non, non ti ho lanciato oh, No, Poi, ovviamente, ovviamente sia sul canale YouTube eh, di accesso totale, ma anche sulla pagina Facebook metteremo con precisione tutti i riferimenti. Intanto ovviamente diciamoli assolutamente. Ok, mi senti bene? Sì. Ok, allora riferimenti al allora, sito internet, wigled.eu, dove posso l'applicazione ehm, sulla parte adesso l'applicazione la, in test eh, per cui l'applicazione è scaricabile per android tranquillamente sulla parte invece apple eh, vi potete mettere in contatto con noi tramite la pagina, face, la pagina facebook per potervi aprire diciamo l'area test quindi da quel punto di vista siamo assolutamente disponibili abbiamo ancora in questa fase di transizione pre costitutiva eh, da Android Apple, che ha gli accessi un po' diversi, però da quel punto di vista siamo assolutamente a disposizione. Ci trovate sulla pagina Facebook, per cui per qualsiasi domanda o delucidazione sull'utilizzo dell'applicazione o per poter entrare nel gruppo test siamo assolutamente disponibili. Perfetto, grazie mille ragazzi. Grazie a te Cristiano e grazie eh, ad accesso totale. Ciao.